Sogno lucido, lo trovo lecito L'occidente è così schizzato che stai meglio in una botte d'acido Sono malato e non ne parlerò al mio medico Mi prescriverebbe certamente un altro farmaco generico Come la vita che ti auguro A te che non ti resca manco un po' di senso critico E che fai leggi per la massa dai quartieri super chic In 300 metri d'attico Tu guardi il mongo attraverso monitor Mentre io vivo la vita senza filtro Con leggi scomito. tu quello lucido io Distingo chiaramente chi sei e da chi sei governato Tu fascista sui bordi, io dissociato Tu quello sempre calmo, io quello incazzato Tu colpevole, intoccabile, io condannato Tu il primo, io l'ultimo arrivato La tua anima è così corrotta che vedo lo scheletro Indottrinato, sei come il discepolo San Pietro Ogni volta che apri questa porta vado in retro Nel mio incubo tu non ci sei, la notte sogno altro In questo mondo acido come alcalina Se la sera faccio tardi per svegliare la mattina, Non sarò depresso sotto amfetamina, né tanto meno sarò il lupo che gliela propina Resto psichedelico nell'animo Nel solo stato che rispetto, nel mio stato psichico attento a dove metti i piedi era il monito Non l'ho ascoltato, adesso sono in paradiso con demonia Psico, sia lì che affonda ma va fa